Sono un milanese e sono a Roma. Che hai detto? In realtà di Verbania, però cioè, capito? ho capito, c'ho la doppia cittadinanza. Tanto che sono un milanese a Roma. Siamo venuti in un ristorante per provare la mitica carbonara. Siamo arrivati a Roma da poco, abbiamo subito pensato di andare a mangiare perché avevamo strafame, abbiamo fatto tre ore di viaggio. È arrivata la carbonara, questa è la prima volta che mangio una carbonara. Una carbonara. Questa è la prima volta che mangio una carbonara. Allora, questa, è cioè, Roma, questa è la prima volta che mangi una carbonara a Roma, parte 4. Questa è la prima volta che mangio una carbonara a Roma. Ho paura, eh, non so mai usarlo. Ve lo dico, amore, è buonissimo, non sì. ha niente a che fare con qualsiasi altra carbonara d'Italia, a parte quella di mia mamma. <ride> mamma siamo qui al Colosseo, ovviamente. Qua a Roma non c'è un'anima di sera. Col Colosseo invece, se vai a Milano vedo, è pieno allora abbiamo appena chiesto una foto a un ragazzo asiatico ci ha fatto delle foto bellissime bellissime, cioè meglio di un fotografo buon day, io sono barbuto ma non ho la barba non ho gli occhiali da sole, scusate benvenuti in questa nuova serie dove girerò e andrò e dormirò alloggerò negli hotel o b&b più brutti del mondo partiamo dall'italia, oggi siamo a roma come vedete qui è abbastanza carino Tra poco vedremo la camera Allora raga questa è l'entrata Ho paura <ride> Ho tanta paura raga Ma che cazzo di posto è <ride> Vi faccio vedere tutto Nel frattempo volevo dirvi che tipo mezzanotte passata Questa è l'entrata c'è un antico detto non giudicate il libro dalla copertina Magari la stanza è bella Guardate qui Cioè raga Qua sta cadendo tutto a pezzi Mi sto sacrificando per voi per portarvi questo video Raga non vi mette ansia solo a guardarlo A me è tantissimo magari scrivetemi la prossima città dove andare per registrare questo video se, se avete avuto brutte esperienze consigliatemi qualche bimbi o qualche hotel intanto noi stiamo salendo i vetri sono così sporchi che non si vede neanche fuori madonna è che qua c'hanno un minimo guardate mamma mia ho ucciso qualcuno il prezzo mi raccomando il prezzo importante 1 eh? euro e 30 ok questa è l'entrata ragazzi la porta si chiude così tipo i bagni dei bar qua abbiamo Ma siamo a Roma siamo sicuri che siamo a Roma? c'è scritto anche sulla felpa si sì, è la mia è più bella ok non c'è neanche una scritta in italiano tu capisci il cinese no? Io neanche prestati ad attaccare i telefoni come vedete siamo a Roma ma non ci sono le spine italiane quindi il telefono a ok poi guardate qua è assurdo venuto che è completamente distrutto. Qua abbiamo la parte bella della casa, che secondo me è finita, cioè c'è la polvere, se no, tipo, non c'è neanche il panino rosso, tipo non vai non abbiamo neanche il telecomando, quindi non è messo così, è un molto semplice, queste sono le finestre, ok. Queste tende poi, cazzo. Eh? Queste tende dico, cioè penso che... Sì, Oddio, eh. non toccarle. No. Però vediamo se c'è il telecomando magari da qualche parte. Oh! Cosa che c'è dentro? No, vabbè, non ci Ma posso credere delle ciabatte. <ride> Ma che ciabatte sono? Ho paura. letto. Oddio è sporco Ma è sporco? Ovviamente non dormiremo mai qui Oddio è bagnato tra l'altro è bagnato cioè, è in che senso? È umido Che se sì, ma è umido E se dormere neanche ci cosa Queste cose li asciuga sì. Ragazzi è tutto appiccicoso, ma il ridotto, non c'è neanche il telecomando della del del cosa. Del no. Come si chiama? Condizionatore, condizionatore. condizionatore. No, devi pagare 20 euro in più se lo volevi. Ah, ah, sì. ah hai capito. E per la pulizia della camera? Sì. Messa a caso. In effetti cos'è? Ora entriamo nel bagno. Allora, abbiamo fatto cose piccolino. Abbiamo questo bel rumore. Di sottofondo il un bagnetto, una doccina, minuscola raga. C'è cioè. lavandino per i bambini. Però il bagno sembra pulito, almeno quello. Almeno quello. Qualcuno ci ha fatto qualcosa, credo. Voglio spostare la borsa. No, non si cuscino, la borsa è stata ovunque. Dio, qua è stato picchiato palesemente qualcuno. La luce non si vede. È la stanza <ride> Seriamente non ci posso credere Quindi ora ci attrezzeremo per dormire con tipo gli asciugamani Qualcosa, ci proteggeremo Ho avuto in mente di fare questa nuova serie Perché ho detto Non ha senso fare alloggio nell'hotel più bello di Roma Più bello di Milano Troppo una cosa vista e rivista E non c'è un minimo Minimo di sacrificio cioè troppo bello, cosa vi racconto? Oh ragazzi, guardate, sto passando una bella serata in un hotel mozzafiato Questa è la sfida Questa qui è la sfida, ragazzi <ride> Guardate Eh? Questi spaccano La sfida delle sfide Tocca guardare se c'è qualcosa sotto il letto Ho seriamente paura eh come faccio? Ancora non so volare Che schifo Giuseppe che schifo. Oddio Cosa cazzo ha appena visto <ride> Cosa cazzo ha appena visto No raga Questo video sarà pieno di parolacce Raga cosa guardate, che guardate, che guardate che merda Guardate schifo, che, merda. Guardate che merda. Merda. Guardate Oddio. schifo Oddio. Che schifo Mamma mia quale? Lì, lì, Dove? Lì sotto. Oh porco! Che schifo! Mi merito un'iscrizione. Mi merito un'iscrizione. Un oltre a portarti i vestiti devi portarti anche scopa e paletta. Devi mettere la felpa per dormire. Non so, so se te lo piangi Adesso ti immagini un cosa. va Ti giuro Mi sono appoggiato e sei inclinato Sta roba non è tanto sta. Allora. <ride> Questa è l'impostazione Per la notte Mi sono appena ricordato Che mi sono portato il pigiama per fortuna Questa è la mia tenuta eh? Questa serie mi piace, è divertente, è divertente Si scoprono cose inaspettate, si vivono situazioni inaspettate E, e niente Allora, dato che questa serie inizia oggi, inizia con questo video, ok? Mi servirà, de... mi servirà da lezione perché questa sarà... diventerà una serie Farò altri episodi La prossima volta ovviamente mi porterò un sacco a pelo e poi ci penseremo nel senso questa è prima tappa ok tappa zero tappa esperienza iscrivetevi al canale se non siete iscritti hashtag nuovo iscritto se siete noi seguitemi su instagram io vi saluto e niente lo faccio per voi <ride> hashtag lo faccio per voi